Ciao, mi è stato chiesto come fare per riprodurre i video in Flash su Linux, in particolare su Ubuntu, quindi sto facendo questo tutorial per spiegarvi come fare, che può essere non intuitivo. Su Windows andate su Adobe Flash Player e scaricate Flash Player e lo installate, su Linux non è così intuitivo, quindi eh, ci sono due metodi, il primo seguite la mia guida grafica, il secondo, al fondo di questo video c'è uno script e niente, lo copiate, eh, lo incollate e fate doppio clic, più o meno, quasi, e lo eseguite e questo fa tutto. Però questo è per dopo. Cerchiamo di farlo in modo grafico prima. Allora, innanzitutto mettiamo la lingua della tastiera in italiano perché ci serve. Scriviamo keyboard, ok, possiamo andare su Sotto keyboard Regional Languages, clicchiamo. Qui abbiamo il linguaggio se volete cambiarlo, formato, bla bla bla. Qui su Input Sources mettiamo più, cerchiamo italiano. Ok, Italian. Aggiungi, ed ora, qui in alto a destra abbiamo Italian. Ok, ora la tastiera è in italiano. Cosa fare? Innanzitutto, dobbiamo aggiungere la repository Multiverse. La troviamo su, su, su Ubuntu Software, ok, stavo dicendo Software Center. E da qua, aspettiamo un attimino che si carichi tutto quanto. Ok, qui in alto a sinistra, clicchiamo su Ubuntu Software, poi Software e Updates. E si apre questa schermata. Ora, per raggiungere Multiverse, che è dove sta... Pepper flash, quello praticamente il programma che ci serve per, eh, per eseguire per riprodurre i flash, allora schiacciamo qui e gli diamo close, ok, lui dovrà riscaricare tutti i pacchetti aggiornati, o meglio, la check eh, dei pacchetti quindi non i pacchetti in sé, e aspettiamo un attimino. Se volete, potete avere i dettagli. Io bevo. Ok, ha finito. Adesso il Ubuntu software possiamo chiuderlo, quindi ci servirà il terminale. Per il terminale facciamo Ctrl Alt T oppure, dalle applicazioni, cerchiamo proprio Term. Eccolo qua. Le applicazioni erano in basso a sinistra qua. Show Applications. Ora dobbiamo scrivere questi comandi, quindi apt, search e scriviamo pepper, invio. Troviamo ora tutti questi risultati. Dobbiamo installarli, quindi search l'abbiamo fatto per eh, trovarli, perché se no magari ricordarci la memoria è un casino, così invece ce li abbiamo proprio stampati. Ora per installarli scriviamo sudo. sudo apt install e ci servirà il browser plugin flash player potete selezionare copy e lo incolliamo quindi paste poi anche pepper flash plugin non free eccolo qua copy e lo incolliamo diamo invio e ci dirà che deve scaricare eh, 12 mega di archivio quindi aspettiamo un attimino poi si installeranno e presto a poco è questo ok ora possiamo fare un test apriamo Mozilla Firefox e cerchiamo slash video test mm -hmm flash video example ok schiacciamo su run si sì, vogliamo consentire a Firefox di usare cioè a flash player di eseguirsi in questo sito e funziona funziona perfetto ok quindi questo è il modo in cui si fa play dei video flash su linux Sostanzialmente vi serve Pepperflash e se non avete proprio Ubuntu in particolare potrebbero essere diversi pacchetti. Voi comunque se avete altre mh, distribuzioni fate sempre una ricerca, Pepperflash, se non lo trovate probabilmente non avete il, la repository attiva. Quindi come in questo caso su Ubuntu c'è Multiverse. E, mh, ora se vogliamo fare la stessa cosa però vogliamo utilizzare una live, quindi in questo caso una live, e noi la prossima volta non vogliamo di nuovo dover scrivere tutti, muoverci col mouse di qua e di là e fare roba, vogliamo ad esempio metterlo su una chiavetta, quindi mettiamo magari su, su un'altra chiavetta o su una parte eh, persistente della chiavetta, insomma ci mettiamo questo script e eh, lo script è questo qua, allora creiamolo, quindi andiamo sul, eccolo qua, text editor. E dobbiamo scrivere questo che io vi scrivo e lo trovate sotto nella descrizione comunque. Allora, cancelletto, punto esclamativo, barra, bin, bash, a capo. Poi add apt, repository, multiverse, a capo. Ora questo lo copio perché Ok, è lungo da scrivere, quindi qui abbiamo apt install che l'abbiamo fatto prima, per flash plugin non free che l'abbiamo messo prima e browser plugin flash player pepper flash, anche questa l'avevamo messo, la y sta per uh, sì accetta non mi chiedere la conferma, di prima abbiamo dovuto schiacciare sì vogliamo installare i pacchetti qui installa e basta, e, e basta quindi lo salviamo, salva, lo mettiamo ad esempio in questo caso, potrebbe essere una chiavetta, io lo metto qui sul, de sul nostro su desktop, sulla home, quindi lo chiamo ad esempio script.sh, ecco qua, salva, ecco che ha anche cambiato colore, chiudi, e vado sul files, ora io questo non lo posso eseguire perché è, non è eseguibile. Clicco col destro, proprietà, permessi e qui gli devo spuntare, eh, consenti di eseguire questo file come programma, quindi allow, chiudi e ora per eseguirlo apro il terminale di nuovo, questa volta faccio ctrl alt t, faccio prima, <ride> e lo devo eseguire come superuser, quindi dovrò scrivere sudo sudo vuol dire superuser do quindi sostanzialmente sono i privilegi di amministrazione e li trascino script. fine, invio ed ecco che lui dice ovviamente che è già installato perché l'abbiamo installato prima però eh, sostanzialmente fa le stesse cose che abbiamo fatto quando abbiamo acceso il computer quindi è molto più veloce e vi consiglio se utilizzate una live e volete spesso vedere i video in flash. Fate così, fatevi uno script e poi lo eseguite ogni volta. Questo è tutto. Se avete altri dubbi, eh, non vi preoccupate, potete scrivermi sotto, se riesco eh, vi aiuto. Sono Francesco Yoshi e lasciatemi pensieri, critiche, metodi alternativi. Soprattutto sono interessato ai metodi alternativi. E vi saluto, ciao!